buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un contafili in plastica di un diametro abbastanza elevato sono 50 mm è un contafili facile da trasportare molto comodo ed essendo in plastica viene stampato con una lente addizionale sopra uno spot e questo spot permette di ingrandire di più è ottimo per osservare tessuti filati, stampati, ma viene usato anche per osservare foglie, insetti, fiori, vedete qua Mi stiamo guardando attraverso la lente, è una lente molto precisa, nitida, in origine il suo nome deriva dal dal termine contafili serviva per guardare, per misurare in un centimetro quadro le, il tessuto, la trama e l'ordito, mentre adesso ehm, è utilizzato in altri settori, nel settore della grafica, della stampa, ma anche per le scienze naturali. Grazie per l'attenzione, come al solito vi chiedo di iscrivervi al nostro canale per restare informati e per vedere altri utili video. Buona giornata, grazie.